Ciao! In questo tutorial realizzo un profumatore gel, tutto naturale. Lo potrai porre anche nella camera dei bambini senza la paura di fargli respirare sostanze tossiche. Per questo progetto serviranno dei vasetti di vetro, dell'acqua, gelatina in polvere, oli essenziali, Alimentari. pianti alimentari, piante aromatiche come rosmarino, mirto, alloro e per dare colore il mandarino cinese. preparare tutto ciò che mi occorre i vasetti preparo il primo vasetto con del colorante alimentare e l'essenza preferita Metto solo l'essenza preferita. Posso preparare il mio gel. Metto eh, 250 ml di acqua nel pentolino insieme a un cucchiaino di sale. Mescolo. Aggiungo gel in polvere e mescolo. Tenere sempre in considerazione le istruzioni riportate nella bustina. Metto a cuocere, porto a bollore per un minuto, sempre mescolando, fino a che il gel non sarà pronto. Verso il gel ancora caldo nei vasetti. le mie composizioni gel avrà una durata di 2 o 3 mesi. forandoli altrimenti possiamo utilizzare delle retine o delle garze fissandole con l'elastico spero ti sia piaciuto ciao a presto